Salve da Italia Zulu 4 Victor Cape Sierra, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega, e con la partecipazione dell'ingegner Cobaschi. Oggi parliamo di trappole. Eh, se qualcuno ha visto il video precedente la sistemazione del rotore e eh, gli short eh, che ho pubblicato qualche mese fa. Un... Un mese e mezzo fa, se non ricordo male, eh, che ho recuperato una Iagi eh, tra elementi, tribanda, per i 20, 15 e 10, eh, decisamente da sistemare. Parecchi elementi contorti, d'alluminio. E soprattutto prima di procedere al, al restauro dell'antenna, almeno vediamo se le trappole funzionano bene. Oggi parliamo di trappole e vediamo come controllare le trappole e cosa sono le trappole in, in un'antenna. Spero che la mia spiegazione sia soddisfacente. Le mie esperienze di didattica si fermano alla media inferiore come docente di matematica. Quindi il livello tecnico magari sarà un po' basso, però spero di farmi capire da tutti. Buona visione allora ok cos'è una trappola? beh per realizzare una trappola dipende dal tipo di terreno se un terreno è duro serve un piccone eh, se il terreno è morbido basta un badile eh, si fa un buco eh, l'orso passa cade dentro magari coprendo la trappola con un po di foglie però dire il vero questo è un altro tipo di trappola parliamo di trappole preantenne allora mm... Volendo realizzare un'antenna che possa funzionare su frequenze diverse, a meno che, prendiamo l'esempio più classico di un dipolo, io non realizzo un dipolo con rami del dipolo di lunghezza diversa e ovviamente ogni ramo di questo dipolo risuonerà per una lunghezza tipo. Che so, faccio un ramo per la banda dei 10 metri, anzi degli 11 metri, perché a me i cibi stanno simpatici. 11 metri, 15 metri e 20 metri. Poi magari posso aggiungere anche un ramo, fare un ramo del dipolo per la banda dei 40 o degli 80 metri. Però capite bene che è complicato. Oppure posso usare un sistema che sullo stesso filo, io applico un dispositivo che mi intrappola, e qui il nome trappola, la radiofrequenza. Praticamente eh, la trappola è costituita da un'induttanza e un, eh, una capacità, un condensatore, che eh, impediscono il passaggio della radiofrequenza oltre... Eh, su una specifica banda eh, radiamatoriale una, una specifica lunghezza d'onda ad esempio io realizzo qui una trappola per i 10 metri e qui per i 15 metri la lunghezza elettrica del mio tratto di filo è per i 20 metri quindi io potrò operare su questo filo sia in 10 che in 15 che in 20 metri ok eh, come ho detto ho recuperato questa antenna Yagi tribanda eh, per i 10-15-20 metri ecco perché l'esempio il problema è che è un'antenna che ha avuto una vita un po' sfortunata quindi è opportuno controllare il funzionamento delle trappole oltre che il, lo stato meccanico del, dell'antenna a cui sto procedendo e magari farò anche un altro video sul sistema per raddrizzare l'alluminio a caldo è veramente una tragedia. Eh, comunque ci proviamo. Ok, io mi trovo con queste trappole eh, di produzione tra virgolette industriali, eh, devo vedere se effettivamente vanno bene. Ok, io ho detto che la trappola è costituita da un'induttanza che è questa molla che vado a disegnare e da un condensatore. Questo va a costituire un circuito risonante su una specifica frequenza. Ora, ci sono vari metodi per determinare se la mia trappola funziona su quella frequenza. Eh, io quello che ho trovato che è il più semplice in assoluto utilizzando il nano VNA metterò il link sia sul eh, collega radiamatore che ha eh, fatto una bellissima pubblicazione eh, su questo sistema eh, ma metto anche il link su come si procede alla taratura e alla preparazione del nano vna per effettuare la prova è un mio video di circa un anno fa e con il nano vna andiamo a verificare se sul eh, sullo spazio di frequenza in cui la trappola deve funzionare io ho un'attenuazione del segnale e quindi vuol dire che la trappola su quella frequenza lì sta funzionando <coughs> scusate eh, io devo provare trappole per i 10 e i 15 metri e quindi dovrò aspettarmi che funzionino appunto su quelle frequenze vediamo un po' ok, vediamo com'è fatta una trappola, ecco questa è una trappola. Uh, le condizioni erano decisamente peggiori quando ho iniziato la fase di pulizia. Ho nuovamente realizzato i tappi di copertura alle estremità. Poi, magari nel link della, des nel link della descrizione del video metto anche come realizzarli con una stampante 3D. C'è un brevissimo video corso sul. Uh, sul disegno eh, dei pezzi che possono servire a un regliamatore nelle, nelle sue re, realizzazioni. Beh, dicevo questa è la trappola e io devo, devo provarla, devo verificarla. Eh, ho operato una bella pulizia estetica, l'alluminio l'ho nuovamente lucidato, eh, mancando i tappi perché col tempo questi si sono essendo di plastica, col sole, si sono spaccati, si sono rotti, persi eh, gli insetti sono entrati avevano fatto il meno dentro c'era di olio eh, verifichiamo il, il funzionamento di questa trappola e della sua gemella, ce n'è una per i 15 e una per i 10 metri su ogni, ovviamente, ramo del bipolo e su ogni elemento eh, della Iagi è una tra elementi quindi avrò eh, 3, 2, 3, eh, 2, 4, 6, eh, 12 trappole compl complessivamente per l'antenna. Allora, io per il controllo del, delle trappole, utilizzando il nano VNA, ho realizzato questo accrocchio. Eh, ovviamente la, la fonte di ispirazione, la metto nel link in descrizione, è un collega della zona 1 ma poi sarò più specifico appunto nella descrizione praticamente abbiamo un canale di uscita e un canale di ingresso sul nano VNA da questi ho preso il centrale che eh, i centrali sia dell'ingresso e dell'uscita che verranno applicati alla trappola eh, le masse vengono messe in comune io ho utilizzato due PL applicati ai cavi eh, in uscita dal Nano-VNA. Allora, ok, prendo la mia trappola, collego uno dei due morsetti coccodrillo a un'estremità della trappola e il secondo all'altra estremità. Quindi avrò eh, l'emissione da parte del Nano-VNA che entrerà nella trappola e uscirà. Il verso non è importante perché questa è una trappola monobanda. Prendiamo l'anogonea impostato, credibilmente si vede, impostato in modalità attenuazione e vediamo subito una curva con eh, un minimo in corrispondenza della frequenza un attimo che mi sposto. Ok. Grosso modo qui mi segna 27450. Allora, innanzitutto ho impostato eh, un campo di analisi che va da 1 MHz e mezzo a 30 MHz, quindi la precisione è relativa. Eh, questo sistema di valutazione delle trappole non dà una misura assoluta ma appunto relativa cioè mi dice guarda che questa trappola sta funzionando eh, in questo campo di frequenza ora io leggendo 27 450 eh, mi posso ragionevolmente aspettare che la trappola è una trappola di produzione industriale quindi sono sicuro che è nata per la banda dei 10 metri eh, sono sicuro che nell'intorno dei 27 MHz dovrebbe essere 28 vabbè eh, manca me mezzo MHz eh, nell'intorno dei 28 MHz questa subisce un'attenuazione ok la trappola funziona non so di quanto però ho già una buona indicazione eh, una buona indicazione è che insomma il sistema eh, impedenza eh, induttanza e capacità sta, sta funzionando. Proviamo l'altra, stacchiamo morsetti applichiamo all'altra trappola, ok, e vedo che il minimo si è spostato e precisamente. A circa 20 140 la banda dei 15 metri sì eh, guarda probabilmente visto che il nano vna in questo campo di frequenza è nel centro eh, del campo di taratura eh, la precisione è maggiore questa è la trappola per la banda dei 15 metri ripeto io in questo caso vedo una diminuzione in dB se non ricordo male di eh, c'è anche scritto qua meno 36 dB eh, ok la trappola funziona ho un'indicazione di massima però mi permette di dire eh, di portare avanti il progetto di ripristino di questa antenna perché so che sostanzialmente eh, il sistema è ancora Dicevo, operativo è veramente, veramente molto semplice Uh, se qualcuno ha qualche suggerimento per portare avanti un tipo di misura più accurata ben volentieri scusate il rumore della stampante ma uh, ne ho da stampare un bordello di tappi di queste trappole 73 da Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra vinco quasi sempre quasi che mi frega e dall'ingegner Covasti